Or, il Parlamento del Torri gara eh, l'anxesio bat dugulekos. Eta, bueno, la intenzioa da, alde batetik eh, bertane azaltzea, ba, eh, magnak erdizien eh, garatu ideaduen, imposatunai duen eh, imposatuna proiektuak ze ondorio larri karriko luzken, bastanen, eta Nafarroan ere bai, landare muendako, Eta, bueno, berri emanen diogu talde parlamentari il expediente non in Gurban. Il codice di è il codice di codice di codice di codice di codice di codice di di codice di codice di codice di codice di codice di codice di codice di codice di codice di codice di codice di di di eh, gero ez baldin badaituzte baztanen bedere aplikatzen eta ezta landa eremuan ere. Aita ere. bueno, hortik ganen dira piska bat eh gure interbentzioak eta ikusiko dugu ja zer zer pasatzen den eta nola nola tratatzen garden. <totipen>